6, 7, 8. buongiorno a tutto il mondo oggi parliamo di ricordi di arte oggi è l'anniversario eh, di mio fratello sono 5 anni il grande fratello che mi ha insegnato a grattare la testa ai gatti il video omaggio Uh, storia australiana ve lo consiglio di vederlo, è un piccolo contributo per ricordare un grande artista che è stato Bruno Callori eh, della stirpe Callori eh, e Company allora eh, ho postato questa mattina un'opera eh, di, di mio fratello che eh, rappresenta un, uh, un picco dell'aquila tratto dalla, dal libro De profezie di celestino di jam risfi disegnato da mio fratello tantissimi anni fa oggi guardando un attimo gli oggetti eh, che mi ricordavano mio fratello ho eh, rincontrato questo piccolo banchetto dove mio fratello eh, disegnò questo piccolo dell'Aquila in un momento che incontrai la profezia di Celestino dove parlava della consapevolezza dell'essere umano che si sta evolvendo e quel picco dell'aquila eh, rappresenta l'universo, il eh, tutt'uno, il personaggio seduto eh, sopra il monte con questa veduta a un certo punto si sentì tutt'uno con l'ambiente e diventò felice come il Callori che è sempre felice qualsiasi cosa accada nella vita una delle cose più belle delle persone che non ci sono più sono i ricordi i ricordi ci aiutano a vivere meglio di qualche caratteristica della persona che non c'è più. Io uso questo modo di, di pensare e ho tutti i ricordi molto, molto, molto ancora accesi, molto eh, brillanti delle persone che non ci sono più. In questo caso... Uh, oggi è la giornata di ricordo di mio fratello Bruno Callori, artista emigrato in Australia 40 anni fa e spero di far piacere a tutta la famiglia Callori con un video io spero che anche voi poteste raccontare chi poteva essere Bruno Callori e le sue caratteristiche sia come uomo e sia come artista Bene, eh, mi trovo qui alla Sgaglietta, prima di iniziare a lavorare mi ha fatto molto piacere fare una chiacchierata con tutto il mondo, eh, con Musicando, ne parliamo alle prossime puntate. Ci vediamo, grazie dell'ascolto, Francesco Callori, Tenerife, buona giornata.